l'avvocato pronto a una denuncia e poi che cos'è il servizio pubblico signori? che cos'è? questo è un, è un servizio pubblico? la RAI è un servizio pubblico? la RAI è un servizio pubblico una RAI che spende 2010 rimette 7 milioni e mezzo col festa, 2011 7 milioni e 4, 2012 quasi 5 milioni e adesso la Corte dei Conti ha detto guardate RAI state spendendo troppo in generale dovete abbassare i costi e allora ecco che il dirigente, il figlio di Leone, ve lo ricordate c'è ancora il figlio di Leone dentro dice che noi guadagniamo con il festival di Sanremo in pubblicità anzi abbiamo superato i costi con la pubblicità è una menzogna vera o è una vera menzogna perché sì che recuperano i costi con, le, con la pubblicità di Sanremo ma si azzera città negli altri programmi delle sere di Sanremo. Quindi sono basi comunicanti. Che cos'è un servizio pubblico? Un servizio pubblico dovrebbe essere quello di dare un senso critico alla gente, di poter capire cosa sta succedendo in questo Paese, di capire che cosa succede. Un Paese alla rovescia, un paese dove, in un Paese dove dobbiamo assistere in parlamento a sentire o oh bella ciao mentre si danno 7 miliardi e mezzo alle banche un paese dove il presidente della repubblica distrugge i nastri con le compensazioni di francino un, pa un partito di una repubblica abbiamo chiesto l'impeachment le sue dimissioni non l'hanno neanche lette un paese che non c'è più un paese dove la legge elettorale la fanno in tre, un pregiudicato, un mezzo pregiudicato è Verdini. Andate a vedere chi è Verdini. E sky un percone. Un percone. E Scatta l'applauso. Qualcuno fischia però. Allora, allora il discorso è questo, poi ritengo alle domande. Voglio parlare ai cittadini, non a voi. Se, se noi siamo al settantesimo posto come libertà di stampa, la responsabilità è vostra. Se avessimo avuto una RAI, una, un canale normale, non avremmo questa situazione politica e economica. Una RAI normale che avessero, 7, e, e non fosse in mano ai partiti. La RAI, tredi, pensate questa, dovete sapere, 13.000 dipendenti, 13.000 dipendenti che costano 1, 1, 700 milioni. però danno 1.400.000 in appalti esterni, 1, 4 come una società privata ma non lo farebbe neanche una società privata un miliardo e quattro un miliardo per le cinque società le chiamano le appi file da mio le appi file un miliardo a cinque società il figlio di questo il figlio di Mieri il figlio di Vizio e allora voi entrate lì dentro quanto si spende stasera ma sarebbe bellissimo c'è conflitto di interesse sì, il, il mio regno per un bicchiere allora allora il discorso è questo sta parlando con un microfono di RTL è il primo che mi hanno dato non mi interessa eh, mi interessa Are, datemi un microfono neutro c'è? esiste qualcosa di neutro in questo paese? c'è? allora esiste? Esiste? Allora, eh, togli lo scatto, eh, allora, scusa, eh, allora, un miliardo e sette, abbiamo 538 dirigenti, andiamo lì, hanno guadagnato secondo voi. Abbiamo Fazio, Fazio è una persona per bene, è un ragazzo moderato, sincero, semplice, è un uomo che non dice parolacci, è ben voluto dalle persone di una certa età, è un uomo che fa, ma non è un giornalista, è un programmatore regista. È un programmista regista, il suo contratto è un pacchetto, non è giornalista. È un pacchetto da 5 milioni e 5 all'anno, più 600 mila dichiarati dalla RAI 650 lordi per Sanremo, più 350 mila non dichiarati dalla RAI per per, la, per mantenere la sua immagine, quindi un milione e poi si porta i suoi, ma si, sì, porta i suoi si porta ma i, so suoi oh. i suoi pacchetti, si porta i suoi pacchetti, oh. i suoi autori, i suoi registi, oh. 5 autori da 50.000 euro, si porta i suoi registi da 100.000 euro, oh. si porta il suo ufficio oh. stampa oh. e noi abbiamo 13.000 dipendenti che sono sottoutilizzati per dare da mangiare a questa gente. Allora, qui. Le legge di e Rai, abbiamo, e abbiamo, sì che la facciamo, abbiamo oh. i senti funziona, sentite come funziona la vostra RAI Gubitosi, direttore generale ha un codetto di tre anni tre, tre anni e è lui che nomina tutti i vice direttori mi ricordo io l'ultima apparizione che ho fatto nel 93 alla televisione, 93, entrò De Matte, un Bocconiano presidente della RAI un attimo c'è stato, voleva riformare la RAI e andavo, andò via via, via Anni e il giorno prima di dare dimissione viaggio di a Agnes nominò 100 vice direttori che alcuni sono ancora lì dopo 20 anni il direttore generale ha un contatto di tre ma nomina gente che sta lì tutta la vita e Gumitosi cos'è? un manager, un manager. l'anno scorso la Rai perdeva 250 milioni quest'anno ne perde 400 di milioni e sono i soldi vostri dati con un 130 euro e allora i telegiornali, i telegiornali in mano ai partiti politici, tutti i telegiornali bisogna che la smettano, devono fare servizio pubblico vero, dare un senso critico, dire che cosa succede, dire che cosa succede perché questo, questo è un popolo rovesciato, dovete rovesciarvi! dovete rovesciarvi dovete fare come il castello di, di calvino rovesciatevi andate a casa e appendetevi per i piedi e guardate il mondo alla rovescia perché è alla rovescia e quando vede con i carino carino non mi interessano i soldi in televisione il nostro del consiglio a mentire spudoratamente che lui racconto il porcello quando aveva firmato mezz'ora prima in Parlamento esattamente il contrario, e il Faccino Bravo, ha fatto annuito. E poi quando si è visto il più grande esperto di cancro, di, di, di, di management di cancro veronesi andare in televisione e dire che dagli inceneritori esce zero. E, e lì il ragazzino ha di nuovo annuito e quando c'è andata una signora assolutamente incompetente per il ruolo che fa presidente della Camera perché gli hanno fatto la bua, poverina, lei che ha, ha fatto la ghigliottina la prima volta nella storia. Voi non sapete cosa succede lì, voi non sapete cosa succede lì, fanno i decreti legge, il Parlamento non c'è più, non c'è più nulla, fanno i decreti e nel decreto del femminicidio ci mettono il TAV, ci mettono il TAV allora, se tu non firmi, vai sui giornali, ecco, eh, il movimento è a favore della violenza per le donne. Oppure fanno un altro decreto, devi firmare in quattro ore. In quattro ore dentro c'è l'eliminazione della seconda rata dell'Imu, ma ci mettono anche 7 miliardi e mezzo delle banche. Noi abbiamo chiesto, dividiamo, siamo tutti d'accordo per togliere la rata dell'Imu, ma ragioniamo su 7 miliardi e mezzo alle banche che la gente si sta ammazzando in questo momento. No, si sono chiusi dentro e hanno votato. Ed è E allora un questore di 1,90 da uno schiaffo a una ragazza di 1,60, adesso il questore c'ha la scorta a lui. Questo è un paese alla rovescio, o vi rovesciate o non capirete più niente. E questo è il servizio pubblico, eccolo qua, ce l'avete qua il servizio, che montano, parlare. montano, io sono, sono uno squadrista, io sono è gente che va in televisione davanti a questi giornalini, a questi giornaletti, vanno in televisione in a dire che siamo squadristi, che siamo, che siamo anche stupratori, pensa a te, pensa a te, allora basta, basta. Il la RAI ospita i cittadini perché la RAI è la nostra, non ospita nessuno, la RAI ce la dobbiamo riprendere, la RAI deve fare servizio pubblico senza partiti dentro e senza pubblicità dentro, sai cosa fanno questi qua, sai cosa fanno? Le star, non sono mica più io, le star sono quelle lì. I giornalisti di Ballarò, di, di, di, di, di Fazio, di Agorà, che hanno, hanno il manager. Il manager va dentro e tratta il pacchetto. Tratta il pacchetto con i loro autori, perché noi ne abbiamo solo 13.000, di cui 5.000 con due coglioni.